Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un metodo per fare RP ragazzi, quindi oggi andremo a fare gli RP. Per fare eh, questi RP ragazzi dovete scaricare questa cattura che si chiama Maxi Milk Super RP e avrete bisogno di un amico, questa cattura la dovete avviare da una sessione solo in video in maniera tale da poter mettere... 7 round, io qui non andrò a mettere 7 round perché insomma è una bella rottura dei coglioni. 7 round e, però potrete mettere 7 round a patto che la sessione sola video l'abbiate creata voi, e, voi che ostate giustamente la, la cattura, una volta che eh, avete la persona che, che vi dà la mano fare questa cattura il passaggio è abbastanza semplice ragazzi dovete fare semplicemente la cattura niente di più niente di meno quindi andiamo a vedere in che ordine dovete fare questa cattura questa ragazzi è una cattura su singola magari se avete un amico che eh, ci giocate un pomeriggio avete bisogno di fare tutte e due rp questa cattura è buona ragazzi è abbastanza buona basta che vincerete in pratica un round a testa e nella metodologia che vi andrò a spiegare in seguito porterò anche altri due metodi uno sarà un elenco partita e uno per fare gli RP da soli eh, quindi andiamo a vedere questo primo metodo ragazzi quindi che cosa dobbiamo fare non appena iniziata la cattura prendiamo il minigun, spariamo ai bidoni in maniera tale da uccidere tutti quanti gli attori, gli omini che sono lì e dopo aver fatto questo dobbiamo prendere prima 7 valigette nel primo giro come sto facendo io e nel secondo giro andremo a prendere 8 valigette, cioè tutte le valigette allora questo metodo per chi è a rango basso ragazzi è molto molto fruttuoso insomma diciamo si fanno parecchi rp poi giustamente quando si arriva al rango 70 gli rp diminuiscono o meglio non è che diminuiscono gli rp il fatto è che comunque servono più rp per, per livellare tutto qui quindi una volta che avete fatto voi il primo round fate vincere il secondo round al vostro amico ragazzi quindi andiamo a vedere il, diciamo il metodo è abbastanza semplice una cosa abbastanza semplice quindi andiamo a fare il secondo round e il nostro amico dovrà fare la stessa identica cosa eh, che abbiamo fatto noi dovrà eh, Esplodere i bidoni dovrà prendere 7 valigette il primo giro e 8 valigette il secondo giro e così per tutta quanta la cattura, ragazzi. È abbastanza semplice, non è difficile, questa, questa cosa da fare. E questa è una cattura che potete fare quando siete magari lì che non è state a romper cazzo, state senza fare niente. Prendete e fate questa cattura. Almeno guadagnate qualche livello, qualche RP, ragazzi. E nulla questa cattura vi lascerò il link in descrizione di questa cattura quindi eh, potete farla tranquillamente presto porterò altri due video per fare rp come vi ho già detto uno eh, per farli da soli e un altro per farli sempre in compagnia di un amico ma con una metodologia diversa ragazzi eh, quindi mi raccomando rimanete connessi sul canale detto questo un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti